Questa è un'equazione di primo grado, 3x uguale 1 meno 5x più 12x più 5. Cosa vogliamo fare? Facciamo intanto i calcoli, membro a membro, avremo 3x uguale 1 più 5 che fa 6, meno 5x più 12x che fa più 7x. Adesso spostiamo le x al primo membro e i numeri dall'altra parte, il 7x andrà a sinistra. 3x meno 7x uguale 6 più 7x meno 7x, meno tolto 7x a sinistra e a destra. In maniera tale che si semplifica. 3x meno 7x fa meno 4x uguale a 6. Dividiamo adesso tutti e due i membri per meno 4 che sarebbe il coefficiente della x. Semplifichiamo il 6 col 4, 2, 3. x vale? meno 3 mezzi. 7x più 5 meno x più 9 meno 8x uguale a 0. Facciamo i calcoli membro a membro. 7x meno x fa 6x. Più 5 più 9 fa più 14. Meno 8x uguale a 0. 6x meno 8x fa meno 2x. E il più 14 lo voglio andare al secondo membro. Quindi per togliere il 14 devo aggiungere un meno 14 a sinistra e a destra. Così si semplifica meno 2x sarà uguale a meno 14, adesso divido ambo i membri per meno 2 in modo da semplificare meno 2 davanti alla x. 14 e 2 si semplifica e fa 7, x uguale 7.